Emiliano Iannone, prego, buona giornata e benvenuto. Buongiorno. Ecco, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Rimaniamo nel mondo di camera di commercio sì. eh, con eh, una cosa che tu segui, no? che mi ha subito colpito, l'Erasmus per giovani imprenditori. Esatto. Eh, tra l'altro qua una cameraman che io saluto, abbiamo una camera che arriva dalla Spagna no? eh, e che ci sta seguendo. Guardate, la telecamera che ci riprende è proprio la sua in questo momento è un Erasmus, lei è una studentessa, però io non, non immaginavo un Erasmus per giovani imprenditori, raccontacelo. Ma esattamente, è un programma che nasce diciamo, la traccia del più noto Erasmus per studenti, quindi è un programma di mobilità internazionale rivolto in questo caso non a studenti ma ad aspiranti imprenditori, è un programma che è finanziato dalla Commissione Europea, quindi incentiva lo scambio di esperienze, lo scambio di conoscenze tra... Un imprenditore esperto, cioè un imprenditore che ha già alle spalle un'esperienza significativa nel in un contesto imprenditoriale e un giovane, ma non sempre giovane di età, che si affaccia al mondo imprenditoriale e che ha voglia di mettersi in gioco con un percorso di mobilità. Il, come vi accedono i giovani imprenditori a questo, a questo progetto? Ma allora, la Camera di Commercio di Torino è un punto decentrato locale, quindi è un punto che è di accesso al programma e noi ci occupiamo di valutare le candidature che riceviamo e di assistere poi chi diciamo così, ha i requisiti per poter andare al programma nel percorso di ricerca, di un, in questo caso di un imprenditore partner e dall'altro di eh, aiutarlo a sviluppare il suo progetto imprenditoriale. Quindi diciamo che il primo passaggio lo si fa con noi eh, a Torino, alla Camera di Commercio di Torino, eh, anche se poi tutta la procedura si fa online, quindi diciamo che l'incontro non, non è necessario l'incontro in presenza all'inizio. Tra l'altro eh, a breve ci sarà un nuovo bando per poter accedere a questo, a questo percorso. Esattamente, nel senso che la Commissione Europea ha appena rifinanziato questa opportunità per la Camera di Commercio di Torino, quindi in realtà il bando nel frattempo si è aperto e vengono messe a disposizione circa 60 borse per chi è interessato a fare queste esperienze di mobilità, quindi sono borse che possono essere utilizzate a partire da adesso fino al 2027, quindi l'arco temporale è aperto, non c'è una scadenza, si può candidare in qualsiasi momento, nel momento in cui si ha un'idea imprenditoriale. Praticamente, che tipo di esperienza fanno e come poi voi le accompagnate di Camera di Commercio? Allora, è un'esperienza, di mobilità in uno dei paesi dell'Unione Europea o anche in altri paesi al di fuori del, dei confini stretti dell'Unione Europea, ci sono anche gli Stati Uniti, il Canada, Singapore, quindi è un programma che guarda anche oltre i confini dell'Europa. È un programma di mobilità che dura da 1 a 6 mesi, sulla base di un programma di scambio che i due imprenditori devono elaborare, quindi definiscono degli obiettivi, definiscono un piano di lavoro e sulla base di questo lo scambio ha inizio. Quindi noi ci occupiamo appunto anche di facilitare l'incontro tra queste due figure, gli strumenti che anche la Commissione europea ci mette a disposizione, dall'altro vitoriamo che lo scambio funzioni, che quindi il programma di attività venga rispettato e che sostanzialmente diciamo assicuriamo il buon esito dello scambio Abbiamo già delle esperienze positive qualche ritorno, c'è qualcuno che poi ritorna da te, che l'hai accompagnato e, e vi racconta che cosa? Ma, proprio di recente abbiamo fatto un incontro con chi ha partecipato al programma e mi ha colpito particolarmente un'esperienza di un ragazzo della provincia di Torino che ha, era interessato ad aprire un suo brand di moda ha fatto un'esperienza di tre mesi a New York presso un'azienda un newyorkese che si occupa di organizzazione di eventi culturali, perché molto spesso lo scambio non avviene neanche nel nostro settore economico, però diciamo, ha conosciuto la realtà della moda di New York e questo ragazzo, rientro da questa esperienza, ha aperto la sua azienda e ha un punto vendita anche a New York adesso. Quindi oltre a vendere... A, a Torino, oltre Quindi, a vendere online, ha anche un punto vendita a New York. Serve anche per l'export le, e l'internazionalizzazione dei nostri brand. Assolutamente, cioè è un'ottima opportunità, questo anche per le aziende nostre che ospitano, perché poi noi siamo anche interessati a imprese locali disposte ad accogliere, di aprire dei canali commerciali che altrimenti diciamo, sarebbe magari anche più difficile da aprire, perché questa opportunità veramente mette in contatto esperienze diverse, ma queste esperienze poi lasciano delle relazioni stabili okay. tra le persone che hanno partecipato e una domanda, in, una, in un progetto Erasmus vi portereste via anche Massimo De Muro? assolutamente sì perché cioè... si parla di Erasmus per giovani imprenditori ma non si fa riferimento all'età okay. si fa riferimento alla giovane dei ah, no, lui va bene in qualsiasi paese purché sia lontano allora lo possiamo accontentare visto che andiamo indubbiamente verso un'epoca altamente tecnologica sì. Ci sono sicuramente zone e luoghi che più rispondono a questa richiesta. Quali sono, quali sono gli indirizzi che tu ti senti di, di offrire, di proporre? Ma allora, sicuramente l'ICT è il settore che in questo momento sta facendo, diciamo, ha sicuramente molto interesse per i nostri aspiranti imprenditori che vogliono andare all'estero. Eh, però diciamo, si è creata direi, in modo quasi naturale una sinergia fortissima tra l'Italia e la Spagna, soprattutto nel settore turistico, nel settore, turistico, nel settore agroalimentare, nella promozione diciamo, anche del, del brand, del made in Italy, per cui sicuramente diciamo, per gli italiani... La Spagna e il Regno Unito, finché è stato all'interno del programma, purtroppo adesso è uscito con la Brexit, erano diciamo, i due paesi più richiesti. L'Italia, viceversa, è un paese molto attrattivo per gli aspiranti imprenditori europei, attirati diciamo, dal, proprio dal, dal Made in Italy, ma ad ampio spettro. Sul sito Camera di Commercio sicuramente tutte queste indicazioni si trovano, per sì. arrivare direttamente ad avere le informazioni per iniziare il percorso? Allora basta andare appunto sulla pagina del, della, del sito della Camera di Commercio e cercare Erasmus per giovani imprenditori che è proprio una, una sezione del sito da cui si ha accesso e la porta d'entrata al programma. Ti ringraziamo, grazie, allora, grazie, grazie di cuore Emiliano, sì. buon, eh, buon lavoro.